Niente, papà. apre la porta niente non mi vedeva perché c'era la sedia davanti enorme no? quindi ho fatto così per farmi vedere Lori, questa è colpa. Bagliamo Lori? Questa è colpa di Lori. È colpa di Lori. È colpa di ragazzi, banniamo Lori, ragazzi. Bagliamo Lori? Bagliamo Lori, subito. È colpa sua se il papà mi ha visto in queste condizioni a terra. In realtà è colpa di Scorpione. Eh, e comunque, io stavo facendo l'esempio di Lori. Come si abbassava quando li fa? Ovviamente. Quante figure di merda stanno i due giorni? Beh, dopo quelle che ho fatto ieri davanti alla mia figlia eh, davanti alla mia figlia Davanti alla mia famiglia Posso dire ragazzi che credo di credo di aver fatto abbastanza figure di merda più di due E che se ha? Ragazzi sono peli ovunque che buono. dai madonna basta raga questo vuol dire che è il momento di staccare <ride>